bimbe buongiorno ehi hey. Vane che giorno è oggi? eh? chi arriva oggi amore? chi arriva oggi? Anastasia chi arriva oggi? la zia eh? arriva Isabella con aria amore chi arriva oggi? chi dove andiamo più tardi? Mamma. Dove? La zia Samanta. La zia Samanta, amore, hai ragione. Dai, sveglia. Vane. Vane. Sveglia, amore. Oggi arriva la zia Samanta. Dobbiamo andare a prenderli in aeroporto. Dai. Ci alziamo, amore. Eh? Buongiorno. Ciao. Ciao, amore. Sei sveglia? Sì. Sei felice? Sì. Che arriva oggi, amore? La e Aria, è la nostra cugina. E quanto sei contenta? Tantissimo. E andiamo a prenderle in aeroporto? Quindi oggi tu uscirai prima da scuola, quindi per pranzo, e dopo pranzo partiamo per Malpensa e andiamo a prenderle. Eh? Va bene? Uh -huh. Ma allora non se le loro non sanno niente Devo avvisare anche i nonni di non dire niente Ciao Ciao amore Ciao. Anch Anche tu esci dopo pranzo Tu pranzerai invece a scuola Mentre Vanessa no E Stavo dicendo a Vanessa Che Isabella e Aria Non sanno niente del nostro arrivo in Malpensa Sarà per loro una super sorpresa invece. Domani la scuola finisce Quindi Aria e Isabella Potranno dormire da noi e faremo tantissimi video, ma sì. non svegliamo niente. Che e vi farò le crepe alla Nutella, va bene, perché no? Quindi dicevamo che loro non sanno niente, che noi saremo in aeroporto. Quando arriviamo in aeroporto, quando stanno per uscire, noi ci dovremmo nascondere, ok? vedremo, Eh, vediamo. ci nascondiamo e poi le faremo una sorpresa. Ok, bimbe? lo so, dubbi. allora... Quando arriviamo a casa dei nonni? Sì. Andiamo su. Andiamo su. Io vado in cameretta e mi No, lascio. in aeroporto ci dobbiamo nascondere ah, perché noi andiamo in aeroporto a le panchine da basso. No, sì. Poi vedremo, vedremo. ci ah, sì. <ride> <Ti> lasciano niente. <lì. ride> Va bene bimbe, dai che adesso No, ah, lo so. Non so se siete davanti avanti o dietro E poi dopo, quando arriviamo, li cacciamo Esatto, probabilmente così. Adesso andiamo a vedere se Daniel è uscito dal bagno. Così andiamo a lavarci e a scuola, va bene? A few moments later, ragazzi, adesso abbiamo portato Daniel, che è mio fratello, a scuola. Adesso vado io e poi Anastasia. ciao! Ciao ragazzi, le bimbe sono andate a scuola. Oggi giornata super fantastica, sono contentissime, eccitate. Per l'ora di pranzo le andrò a prendere, mangeremo e si parte verso Malpensa per andare a prendere le cuginette. Ci vediamo dopo, ciao! Ciao ragazzi, sono uscita dalla scuola, infatti sto morendo di caldo perché ho anche fatto palestra, ma adesso mangio, mangio perché che ora è di pranzo! Perché è ora di pranzo e sono felicissima ciao a dopo. Hai finito di mangiare? Te ne manca ancora un po'. non lo più. Lo sai che siamo in ritardo. Sta per uscire Anastasia? Hai 5 minuti per finire. Non voglio. Allora ti lavi i denti? Okay. Eh? Che poi si parte? Sei contenta? Sì. Ma lo sai che tra un paio d'ore vedi le tue cuginette? Che felicità, vero? Sì. Chissà la sorpresa se riuscirà. Amore, ben arrivata! Sei contenta? Sì. E dove stiamo andando? Adesso andiamo a prendere Daniel e lo portiamo a casa. Sto pensando che possiamo chiamarla la zia Samantha. Sì. E vediamo, così vediamo dove sono sedute se non li troviamo. Vediamo a posticino. Ok, ma loro sono sull'aereo. Ah. Non, so, non sono seduti in aeroporto. L'aereo? Secondo me l'aereo sta partendo adesso. Forse ancora un quarto d'ora e parte. Dai, dai andiamo. Sì, ma ci vogliono due ore prima che atterri, eh. Abbiamo tutto il tempo di questo mondo. Come l'hai passata la mattinata? Hai pensato a questa cosa stamattina? Sì, l'ha detto anche alle mie. mie sì, anche Vanessa l'ha detto alle sue maestre. Dovevo sempre chiarire. Eh, sì, immagino. Si parte? Sì! Yay! Yeah. Yeah. Wow! Sì. Cosa State Pulendo la macchina. State pulendo sì. la macchina con le salviette? Sì, <ride> fate! Wow! Inatatevi aspetta <ride> fai attenzione a non cadere fai attenzione a non cadere rientra dentro che qui passano le macchine capito? ciao bambine ciao, ciao. adesso andiamo a prendere Isabella e Aria la martenza ok ciao ciao ciao col dito col dito tutto rotto dove siamo siamo arrivati siamo arrivati all'aeroporto e adesso tra circa un quarto d'ora la zia dovrebbe atterrare ok amore dove siamo in aeroporto andiamo a fare i bisognini fammelo oh. Andiamo a cercare il quadro con su indicato a che ora arriva il volo, ok? Ok. abbiamo trovato il nostro volo. Doveva arrivare alle 16.45. Alle 15.45 arriva alle 16.08. Vane, dobbiamo aspettare una mezz'oretta. Facciamo merenda? Dobbiamo qualcosa di caldo o qualcosa di fresco? Fresco? Merendina? <sussurra> manca poco? io l'ho finita allora dove ci nascondiamo? sai cosa possiamo eh, fare? no io lo so cosa? possiamo fare così Isabella o possiamo camminare al telefono no mentre i nonni li aspettano all'uscita noi ci spostiamo veniamo più avanti e ci sediamo sulle seggioline loro ci passeranno davanti ok? e non ci vedranno o magari ci vedranno ma comunque sarà una sorpresa e non ci vedono? le vediamo noi Meglio ancora se non ci vedono. sulle Sarebbe meglio non farsi vedere così che quando ci passano davanti noi da dietro le riprendiamo e poi a un certo punto chiamiamo Isabella. Ok? Speriamo che non ci vedano, va bene? Dobbiamo fare in modo che non ci vedano. E eh, se loro ci passano davanti noi ci alziamo, li seguiamo, mentre li seguiamo li riprendiamo e poi a un certo punto voi li chiamate io dico oh, lei oh, Eh, sapere". esatto va bene il piano vi piace mm -hmm. okay. stai già, già ridendo sei contenta eh, siete agitate vanessa tu continua a spiare perché appena le vedi dobbiamo super nasconderci che... perché metti il giubbotto intorno alla vita che... dai Ah, ma sì. io adesso spio, eh? adesso guardo Pensa eh. a, se qui c'è una porta invisibile Entrano di qua Pensa un po', magari no. Se ci fosse una porta invisibile E no, entrerei io subito qua. Ani, devi abbassarti perché siamo nascoste eh? Perché altrimenti No, vabbè, un pochino più su Perché altrimenti i ragazzi ci vedono Davanti a me c'è sì, l'uscita Davvero? No. Davanti a noi c'è l'uscita E secondo me, se, ci, se stiamo in piedi Appena ma qui, escono ci vedono Lì c'è il nonno, quello col giubbottino azzurro che li sta aspettando. Ah, vabbè, tu, sì. E ci sono già alcune persone che stanno uscendo. Come va ragazze? Niente? Ancora niente? Ok, però mi vedono eh, se escono. Se così. Loro sono lì. Eccolo così, si ah. è aperta la porta. No, ragazzi, sono usciti adesso. Siamo nascoste e dobbiamo fare una sorpresa. Speriamo che ci riesce. Via, Via, via, via, via di qua. ti. Quindi ho capito dove sono? Sono so ma dove si sono oh, Adesso andiamo a casa della nonna. Ciao! E anche la sua sorellina. Sì, è vero, però lei la tua Ciao. Ciao! Ciao! Lisa, come stai? Bene. Eh? Sei stanca? Mm. Are you tired? No. No? Ok. Adesso tra poco andiamo a mangiare la pizza. Ok? A Lord Byron. A Lord Byron. Sei contenta che è arrivata finalmente? Eh? Adesso ci siamo cambiati un attimo. Anche Isabella ha fatto la doccia. Che ha viaggiato. Andiamo a mangiare, va bene? State facendo un aperitivo? Sì, bene. Vediamo un po'. Anche noi ci siamo. Okay. Oh, Brave bravo. Aria. Anzi. Vuoi bere qualcosa? What? I'm you... drink, to Yeah? What? What Orange is or... Coke, Coke. Bit. Amore ok, Anastasia Anastasia, vuoi un po' di. vuoi bere un cocktail anche tu? Un aperitivo? Aria beve un po' di Coca-Cola, tu niente? Gli volevo dare un bacio, eh? Niente? Ok, per aria faccio la Coke, Coke per aria, ok. Un poco guarda, non la guardare. Sembri lo zio William. Tu hai visto i video dello zio William? Sì. Sì? sì. Poi sì. ne facciamo uno con lui, eh? Sì. Con Ammetto... Um, acqua. Soda. So, soda vuota. Acqua, acqua. Soda. Acqua. Soda. Ok? Ok. Assaggiare. Cannuccia. Assaggiare. Finire. Sì. It's good? Sì. È un po' meno. poca. Eh. Perché hai aggiunto, vai, aggiunto acqua. Io sì. No, io. Okay, aspetta, aspetta. ok, ok, ok, <ride> ok, Aria, your drink is ready okay. ok, sul tavolo ok va bene, va bene. sei contenta va bene, va bene, cuginette bene, eh, tu hai sempre gli occhi truccati Buon appetito Buon appetito amore E Arietta Buon appetito Siamo tornati a casa eh? e Adesso andiamo a fare la nana Isabella sì. sarà molto stanca Anche tu amore sei stanca Ok ci vediamo domani mattina Con la morning routine, routine. Buonanotte Ciao E a domani